In un piccolo paese di campagna vivevano tre contadini, Aldo, Bruno e Carlo. Un giorno decisero di comprare dei nuovi terreni di forma rettangolare. Con i loro guadagni, ogni giorno i tre contadini aumentavano il loro campo secondo tre diverse regole che avevano imposto inizialmente. Carlo era il contadino più povero, quindi poté comprare un campo più piccolo. Il primo giorno Aldo decise di comprare un campo la cui base misurava 1 e l'altezza era 16 ettometri. Nei giorni successivi scelse di aumentare la base di un ettometro al giorno e di mantenere costante la misura dell'altezza. Il secondo giorno la base misurerà quindi 2 e l'altezza 16 ettometri, il terzo giorno rispettivamente 3 e 16 ettometri. In questo caso l'area del campo si calcola moltiplicando la base n per l'altezza 16, dove n rappresenta l'ennesimo giorno. Ecco come varia la superficie del campo di Aldo nella prima settimana. Il settimo giorno, quindi, l'area misurerà 112 ettometri quadrati. Il primo giorno Bruno decise di comprare un campo la cui base misurava 1 e l'altezza 2 ettometri. Nei giorni successivi scelse di aumentare la base di un ettometro al giorno e di assumere l'altezza doppia della rispettiva base. Quindi il secondo giorno la base misurerà 2 e l'altezza 4 ettometri, il terzo giorno rispettivamente 3 e 6 ettometri. In questo caso, l'area del campo si calcola moltiplicando la base n per l'altezza 2n, dove n rappresenta l'ennesimo giorno. Ecco come varia la superficie del campo di Bruno nella prima settimana. Osserviamo che il settimo giorno l'area misurerà 98 ettometri quadrati. Il primo giorno Carlo decise di comprare un campo la cui base misurava 0,5 e l'altezza era 2 ettometri. Nei giorni successivi scelse di mantenere costante la misura della base e di raddoppiare ogni giorno la misura dell'altezza. Il secondo giorno la base misurerà 0,5 e l'altezza 4 ettometri, il terzo giorno rispettivamente 0,5 e 8 ettometri. In questo caso l'area del campo si calcola moltiplicando la base un mezzo per l'altezza 2 per 2 per 2 n volte, ovvero 2 alla n-1, dove n rappresenta l'ennesimo giorno. Ecco come varia la superficie del campo di Carlo nella prima settimana. Osserviamo che il settimo giorno l'area misurerà 64 ettometri quadrati. Può capitare che l'area del campo di Bruno superi quella di Aldo oppure che il campo di Carlo superi quello degli altri due? Che cosa si osserva al decimo giorno e dopo un anno? Esiste un giorno in cui le tre aree sono uguali, se sì, in quale giorno? Confrontiamo le aree dei campi nei primi dieci giorni. Notiamo che nella prima settimana l'area del campo di Aldo è più grande rispetto a quella degli altri due. L'ottavo giorno invece le tre aree sono uguali. Dal nono giorno l'area del campo di Carlo è più grande rispetto a quella degli altri due, quindi produrrà più ortaggi nonostante il suo campo fosse inizialmente il più piccolo. Riportiamo i valori delle aree su un grafico giorni-area. Inseriamo i punti relativi al campo di Aldo e tracciamo la curva che passa per essi. Facciamo anche così per Bruno e per Carlo. Per n uguale a 8 le tre curve si intersecano e per n maggiore di 8 la curva di Carlo è al di sopra delle altre due. La curva di Bruno invece risulta sempre fra le due. Come abbiamo visto, prima numericamente e poi graficamente, l'andamento delle aree dei tre contadini segue tre diverse modalità di dipendenza funzionale, quello di Aldo ha una dipendenza di tipo lineare, quello di Bruno ha una dipendenza di tipo quadratica, quella di Carlo ha una dipendenza di tipo esponenziale. Possiamo generalizzare le equazioni delle curve in questo modo, y uguale ad x, y uguale ad x al quadrato, y uguale a alla x, con a maggiore o uguale di 1. Per x sufficientemente grande si noterà una crescita molto più rapida da parte della curva esponenziale, mentre la curva quadratica risulterà minore dell'esponenziale ma maggiore della curva lineare. Individuate le crescite, è possibile trovare l'area dei campi in un giorno qualsiasi. Sostituendo 365 nelle tre diverse equazioni, si ottengono le misure dei campi dopo un anno. Ecco i valori. Passiamo ora dal caso 2D al 3D. Consideriamo un cubo il cui spigolo misura A. Come varia la somma delle lunghezze di tutti gli spigoli se la loro misura viene raddoppiata, triplicata o dimezzata? E l'area totale? E i volumi? Disegniamo i cubi e analizziamo le formule. La somma ha una crescita lineare, ciò però non succede per le aree e i volumi. L'area di una faccia del cubo di spigolo 2a e di spigolo 3a contiene rispettivamente 4 e 9 volte quella del cubo di spigolo a, mentre l'area della faccia del cubo di spigolo a mezzi è contenuta 4 volte in quella del cubo di spigolo a. Sommando le aree delle sei facce si ottengono le formule dell'area totale. Il volume del cubo di spigolo 2a e di spigolo 3a contiene rispettivamente 8 e 27 volte il volume del cubo di spigolo A, mentre il volume del cubo di spigolo A mezzi è contenuto 8 volte nel cubo di spigolo A. Riportiamo i valori sul grafico al variare dello spigolo. La curva che rappresenta la somma degli spigoli avrà una dipendenza lineare, come la curva di Aldo. La curva che rappresenta l'area totale avrà una dipendenza quadratica, come la curva di Bruno mentre per i volumi la curva è diversa. Infatti la variabile x è elevata alla terza. Questa dipendenza è detta cubica. In conclusione, in che modo si cresce? Abbiamo visto varie dipendenze, quella lineare, quadratica, cubica ed esponenziale. La crescita esponenziale è la più veloce, mentre per le altre tre la rapidità di crescita aumenta all'aumentare dell'esponente. D'ora in poi al telegiornale quando sentirai dire crescita esponenziale dei contagi saprai cosa significa.